Iniziando sto dal vivo, sto trasmettendo dal vivo. Allora, care amiche ed amici, innanzitutto vi voglio augurare un felice e prospero anno nuovo. Speriamo che questo 2021 ci porti bene. Io già mi sto impigliando qua nella sedia, ma bando alle ciance. Devo avere il microfono vicino, analogico, perché con il mio computer del 2010. Allora, vediamo un po', eh, vediamo un po' di eh, vedere se è partita la live, perché molte volte non mi parte la live. E qua mi arrivano delle notizie di Facebook che io vorrei tanto, che un po' etichette. Poi vediamo che altro metto. E... Qua mi consiglia di Tre topics ce li mettiamo eh, in italiano data di registrazione oggi avete fatto una buona befana state se imposto il video adesso che lo sto facendo poi così chiudo il computer eh, questo non è personaggio e blog ma è qualche cosa notizia e politica e poi abilitare la riproduzione della chat in vivo quando sarà finito tutto e, e qua mettiamo anche mettiamo anche nella descrizione chiocciola sant'enciani ecco qua conserviamo ecco fatto questo sto dal vivo e ho salvato tutti i parametri ecco ecco qua ciao mari ricami ciao buon anno a tutti buon anno anche a te mari ricami ciao lolotez non ho ricevuto nulla e mi dispiace, eh, magari ecco eh, adesso ci penso io perché sto in un paese del terzo mondo. Che cosa? avrebbe intervenire tutto perché sono la terra delle democrazie e delle pari opportunità ma se succede negli usa un casino così veramente Ecco poi: non mi, non mi dite che eh, se a me non mi arriva la notificazione, non riesco a commentare i vostri video, che mi togliete l'iscrizione, mi date dislike che sono cattivo. E, e Se invece succede a voi, perché può succedere chi, a chiunque anche di non risultare iscritti ed essere iscritti, quindi bisogna avere pazienza. YouTube è così grande che a volte commette, commette degli sbagli, degli errori. Comunque ho messo nella mia community e questo video qua che sto facendo questa live così riceverete la allora ti sento a tratti e ti va via la connessione sì purtroppo c'è una connessione molto lenta poi come avrai notato anche l'immagine è cattivissima perché se allontano questo microfono analogico in pratica non si sente nulla ma se eh, poi vedi come c'è una camera che mi filma 3, vediamo come esce l'output, eh, vediamo 480 per 3, dovrebbe essere 480 per 6 30 Vediamo adesso così come, come mi, mi percepisci, come mi ricevi. sempre una connessione cattiva. Eh, vabbè perché ho voluto fare la live siccome io c'ho una videocamera che insomma è cattiva l'immagine l'immagine è cattivissima si sì, lo so e eh, vabbè ma allora eh, perché è tardi non, non voglio stare a editare un video e eh, voglio che, che la gente lo veda già così è, è quasi una settimana o più di una settimana che non faccio un video e l'ultima live l'ho fatto nel mio canale che si chiama sprecher eh, radio broadcast of in qualcosa del genere eh, insomma volevo augurarvi eh, buon anno nuovo ieri avrei voluto fare un video augurandovi buona befana o eh, re magi per chi è del nord quando è uscita questa notizia di tutto il casino che facevano nel Capitolio, eh, nel Campidoglio, e allora volevo fare ieri la live, però non ho avuto opportunità di farla, e adesso la faccio oggi, tanto visto che quasi nessuno dall'Italia ha fatto un video. Un momento che accendo, perché ho delle luci ambientali, ma sono molto scarse. Naturalmente, naturalmente vorrei che ho perso pezzi di ciò che hai detto meri ricami e adesso li dovrai ricam ricamare insieme naturalmente eh, vorrei che tutte e tutti voi eh, mi spiegaste o mi diceste meglio cosa qual è la vostra idea di ciò che è successo ieri nel campidoglio degli stati uniti cioè riepilogando il titolo del, del video che ve lo lascio qua perché molti di voi e vi ringrazio entrate in questa live e magari col cellulare non potete vedere il titolo del, del video ecco qua incredibile negli usa perché se si fosse trattato di un altro paese eh, sarebbe stato preso come normale. I sostenitori di Donald Trump inrompono e occupano il Campidoglio di Washington, provocando anche distruzioni, perché non accettano che ha vinto le elezioni Biden. Ecco, Mari Ricami, voi cosa ne pensate di quello che è successo ieri? pensate che se succedeva in venezuela se succedeva a cuba se succedeva in corea del nord gli stati uniti non sarebbero stati pronti con la loro flotta a intervenire e a portare la democrazia io credo di sì se succedeva in una qualsiasi altra parte del mondo subito che piovevano sanzioni a rotta di collo subito che avrebbero detto che gli Stati Uniti dovevano difendere la democrazia nel mondo, avrebbero fatto il, il 48, avrebbero fatto gli scalmanati, e invece è successo in Nord America e si parla di incidenti, cioè i sostenitori di Trump sono andati armati in un luogo che rappresenta le istituzioni Federali degli stati uniti del nord america sono, hanno sparato e morta sono morte quattro persone in tutti gli stati uniti parlano di incidenti non sono incidenti sono atti di violenza però sono successi negli stati uniti allora parlano di incidenti capito io non vedo che dall'italia ci sia molto interesse di fare video su questo argomento forse perché youtube ha ragione non lo monite, monite, monetizzerà o forse perché ancora molti devono metabolizzare quello che è successo ma io lo volevo fare ieri questo video e allora lo faccio oggi prendo la palla al balzo è veramente quello che è successo veramente è inspiegabile vediamo un po se in quanto a tag li ho messi tutti mi sembra che c'è qualche tag che che devo anche aggiungere ancora perché ce lo metto anche in inglese comunque non so se mi sono spiegato per tutti quelli che mi vedranno poi Credo che ha salto il Parlamento, vuoi? Ha salto... Ecco. Ah. Vediamo un po'. è così e sto un po perdendo contatto con voi perché sto correggendo qua c'è da togliere un po il campidoglio qua. quante volte è stato scritto Per il Campidoglio concediamo. Assalto Campidoglio, assalto al Campidoglio. togliamo c'è stata vittoria Trump, vittoria bene senza di Trump. scontri con polizia capito mm, mi sento per mancano molto allora intanto ritorno con voi la figlia di david hasselhoff ha scritto goodbye trump mi hai disgustata è stato scusa se ci ho impiegato un po di tempo a ritornare con te mari ricami un mucchio di eh, repubblicani hanno manifestato il loro disgusto per nei confronti eh, Donald Trump e della sua testardaggine e si vogliono svincolare da questo signore che ne ha fatte in questi anni di cote di crude. vediamo un po mi mancano da togliere 31 8 eh Pidoglio, fan di Trump. Ecco qua. Speriamo che insomma i tag che ho messo servano a qualcosa. Tra riporti e corna alla moglie, ma poi è morta una persona, non so se una guardia di sicurezza che è dovuta morire una persona in queste manifestazioni veramente è un qualche cosa che, che lascia sgomenti lascia sbigottiti nella più grande potenza del mondo suppostamente nel, nel, nella più grande democrazia del mondo eh, c'è stato un presidente che assomiglia a chavez o a nicolas maduro che non ha voluto lasciare il potere Voglio dire, dagli Stati Uniti hanno sempre criticato Putin, che intanto sono cambiati 5 o 6 presidenti negli Stati Uniti e Putin è sempre rimasto al governo, diventando o primo ministro o presidente della Repubblica russa. E in pratica scambiandosi con Medvedev, Medvedev, però chi comanda in Russia è sempre Putin, anche se governa ufficialmente Medvedev come primo ministro loro invece hanno sempre criticato i russi per quello e adesso Trump voleva fare lo stesso come putin voleva rimanere accozzato alla voleva ammettare in pratica il nostro giulio andreotti non so quanti di voi e quante di voi si ricorderanno del vecchio e mitico giulio andreotti colui che ci aveva il culo a forma di ventosa e che non si staccava mai dalla sedia ha durato di eh, 20 legislazioni credo al governo perché 50 anni insomma eh, ma io in fondo ecco eh, che colpa mia se ho governato più di 50 anni e colpa di chi mi ha votato e soprattutto dell'appoggio elettorale dei miei amici del sud Infatti poi gli hanno ammazzato Salvo Lima, ma è un discorso a parte. Allora, dicevo Cosa ne pensate voi della sparatoria? Sparatoria di quello che c'è stato di losco, di fosco e in eh, negli Stati Uniti? cosa ne pensate cosa cosa avete da dirmi che io qua non riesco a selezionare il testo faccio un urlo faccio un urlo dal vivo ho visto che c'è anche un dislike sono contento significa che comunque qualcuno sta seguendo la mia live ma mi raccomando vorrei sapere la vostra opinione in merito e adesso per estendere il dominio della mia live che faccio qua ogni volta che vado una finestrella del navigatore si deve ricaricare di nuovo adesso volevo entrare niente di meno che in facebook se ci entra in facebook se ci entra ecco qua e mettere come posta questo video ecco qua lo pubblico in questo modo la gente sa cri clic cri cri prima che, che si attiva in questo modo la gente sa che, che, sto, che sto facendo questa live e lo pubblico anche nella mia pagina dei miei fan Sant'Enchan, ma eh, vorrei sapere che, che, che cosa sarebbe successo. Se. Eh, ecco, se fosse successo in qualsiasi altra parte del mondo, per esempio, se fosse rifiutato. Berlusconi di cedere la poltrona o oh, non so, un qualsiasi altro presidente, soprattutto latinoamericano. Ecco che cosa sarebbe successo. I poliziotti assaltati e messi sotto stress e la gente che è impazzita poi calcola che là non rispettano il distanziamento del coronavirus senza mascherina armati distruggendo tutte le soppelletti i mobili documenti hanno sparato al collo a un agente di sicurezza mi sembra che è stata la propria polizia e l'hanno uccisa sono successe delle cose veramente da pazzi e stiamo parlando de, del paese più democratico e più civilizzato che sarebbero gli stati uniti ecco non voglio pensare cosa avrebbero detto loro se succedeva in nicaragua in ecuador in eh, ma anche in qualche paese europeo parlano sempre di giovani e fragili democrazie quelle del terzo mondo ma, ma la loro è ancora più giovane e più fragile almeno noi abbiamo avuto la repubblica romana loro, loro che hanno avuto e sono nati quanto 100 200 anni fa come repubblica e però loro ecco, insegnano insegnano agli altri cos'è la democrazia è veramente allucinante un quadro allucinante un assalto con armi automatiche parte dei manifestanti al Campidoglio e eh, vabbè è normale è normale eh, capito e qua vediamo un po poliziotti assaltare quella che è morta era una ex militare dell'aeronautica e perché perché è morta l'hanno perché gli hanno sparato chi gli ha sparato gli ha sparato qualche trampista o O gli ha sparato chi adesso sto cercando. Perché adesso sto cercando. In Twitter? qua veramente eh, ci sono tante informazioni. Io cerco naturalmente in Twitter di, di, di, di mettere tutti gli hashtag possibili. Forse un poliziotto, e, e che casino! Allora che è successo un poliziotto che ha ucciso una ex militare dell'aeronautica perché lì c'erano trampisti e antitrampisti. Forse uno dei due era trampista, non so, ma è veramente si è sfiorato la guerra civile perché che un poliziotto. Eh, arrivi a sparare a una eh, pilota militare è veramente Vediamo, è veramente un, una pazzia. E io qua sto cercando, sto cercando le notizie con questo computer che quasi non decolla. scontri nel Campidoglio Colline del Campidoglio Edificio del Campidoglio Beh, è meglio è meglio così, poi mettiamo Il mio hashtag e poi anche il mio a Poi manca un... USA. Vabbè, oh faccio click e no, non... il capitolo Ci sono un sacco di, di spazi. E ho fatto. Ecco il mio primo tweet. Forse un po' Beh, adesso c'è due persone che mi seguono perché io vi ho trascurato, logicamente, ma è una notizia così sensazionale che me la voglio leggere siccome ho poco tempo e già tardi. La fisso sul profilo di Twitter. Intanto... Intanto... Oh. Intanto chiudo. E rifaccio sto giochetto con i miei altri tre profili che ciò ma vorrei sapere da voi eh, cosa ne pensate di quello che di quello che sta succedendo perché è veramente molto triste la cosa, è molto squalida. E io, quello che sto leggendo, veramente c'è un casino mostruoso. C'è un casino che, che veramente non si, dovrebbe, non si dovrebbe essere arrivati a tanto. Poi il mio computer fa il resto, perché insomma è lento lento come la fame fissa sul profilo vediamo un po' ecco qua sono stato un genio a conterlo subito, subito in Twitter ma l'anima grigia che sta dietro tutti questi disturbi insomma l'anima grigia secondo voi chi è se c'è una regia culta dietro a tu, tutte queste confisco e posso dire anche più in là, ma non voglio fare un video da editare, un documentario. devo per forza rincollare mi è, mi è venuto un casino vabbè per fortuna che posso vediamo qua e eh no niente a copiare a copiare il testo per, per darvi dei link si è inceppato vediamo un po di fare così Niente, dovrò, dovrò eh, Questa live è un po' movimentata perché qua mi salta. Comunque, voglio dire, io non ho mai visto un tale livello di violenza politica negli Stati Uniti. È veramente è una cosa che, che è nuova per me. Forse nuova per, per molti di voi anche. Non ho mai visto una tale concitazione, eh, una tale isteria, una tale violenza. realmente da fare paura da fare sconcerto però è così addirittura la polizia ammazza a un ex militare dell'aeronautica una donna che che ha servito è, è assurdo ma... ma è così ma con se amati Ma è così, non c'è più rispetto di niente, dei valori, di nulla. In che credono gli americani oggigiorno? In che valori democratici credono? Perché è importante saperlo. Sono quegli stessi valori democratici che poi vogliono imporre al mondo intero. Nelle loro lezioni di democrazia, capito, ci impongono a noi e al resto del mondo, soprattutto con gli interventi eh, militari, con eh, con gli interventi armati, che cosa sia la democrazia, eppure, eppure, eh, eh, voglio dire, a loro: a loro non li tocca a nessuno. cosa è quindi la democrazia per loro è importante saperlo perché così sappiamo quale idea di democrazia ci vogliono imporre a noi che hanno vinto la guerra ma, ma voglio dire hanno vinto i totalitarismi eccettuato quello sovietico e poi sono rimasti come un'alternativa nel mondo libero ma un'alternativa che che si vede che loro stessi non hanno alternative. Eh, vabbè, che cosa ci possiamo fare se il mondo è così? Che cosa ci possiamo fare? Veramente è un qualche cosa che rincresce vedere come c'è tutto questo degrado tutto questo appiattimento culturale che non vale tutto più nulla ora che fa La la mascherina che si metteva a trump 21 20 20, 20 e ho letto qua è bello, è bello forte come articolo su, su, qua, su Twitter. Vediamo in quanti hanno visto già il mio post. Eh, 386 persone. Clic su hashtag solo uno. E qua mi chiede la carta di credito Twitter, ma l'immortalità... E io col cavolo che gliela do la, la carta di credito, anche perché non ce l'ho guardate guarda un po twitter ti è questa qua è, è un bel casino comunque vabbè. io qua ho dei like chiudo qua esco da, da twitter vediamo un po quante volte mi ero scordato quante volte hanno visto il mio post incredibile negli usa i sostenitori di trump hanno visto 401 volte perché ho lasciato dei Ah, mannaggia, quasi si è ripetuto. Eh, mi hanno mi ha consigliato male Twitter. Vabbè, ma adesso a rifare tutto. Due volte Trump out. Spero che aumentino per quello le visuals. 405 E veramente un non può andare su Twitter, ma la valigetta con i codici per le armi nucleari, dicono tutti: no, e così è la democrazia, la grande democrazia americana. Ormai ho messo i tag sbagliati. Gli hashtag sbagliati su Twitter. Ne ho ripetuto, qualcuno. Ma andate a vedere quello che ho scritto nel frattempo. E niente dunque io sto avendo tre spettatori in questo momento sono molto contento di avere tre spettatori non so da dove provenga il traffico non so da quanto tempo sta durando perché poi succede che a me viene giù il wifi e, e non riesco più in una maniera o in un'altra a non so più come come interromperla dopo la live però sto da 50 minuti sto da 50 minuti ho a 3 2 3 adesso che mi seguono cioè mi seguono ogni tanto e poi, e poi smettono di seguirmi. Eh, sale scende. Buonanotte Mari ricami a ah, eh, ancora. Non le fa eh, Giuseppe Flacco Montefiore le live perché oggi non mi è arrivata notificazione. Nonificazione. Stavo per dire. Non mi è arrivata la notificazione che Giuseppe Flacco Montefiore faccia una live. Non so quando ritorna a farle perché io ho un cellulare vecchio del 2015. In realtà mia madre me lo compra per dicembre e anche per il mio compleanno, il compleanno del 26 gennaio, ma è uscito nel 2014 e quindi non lo voglio usare molto quindi non entro molto nel gruppo di telegram ma vorrei sapere vorrei sapere eh, se nel gruppo di telegram si è detto qualcosa circa le possibili live di giuseppe flaco montefiore oppure se le farà il nostro amico eh, costantino ru io non ho notizia delle live di, ne, di nessuno dei due e mi piacerebbe sapere chi dei due inizierà a fare le live per primo allora negli ultimi 60 minuti video e mi dice che ho avuto 16 visualizzazioni che nelle ultime 48 ore 324 purtroppo purtroppo ultimamente si vede che fine dicembre inizio gennaio il mio canale ha avuto degli alti e dei bassi più dei bassi che degli alti Un momento e quindi eh, sono voluto ritornare tra tutte e tutti voi facendo questa live adesso che ne ho opportunità ma ah, ecco sono le 10 e 12 dovrebbero essere perché il mio computer dice l'ora che vuole ormai è un modello del 2 due... del 2010 già dieci anni proprio non so se a gennaio o a febbraio e quindi è un po infedele nel dire l'ora sono 56 minuti e 39 secondi che sto all'aria resisto perché voglio arrivare all'ora ma poi poi vi dovrò salutare perché voglio fare due passi devo ancora lavare la cucina che è rimasta sporca e devo leggere c'è questo libro da leggere ne ho tanti e quindi voglio leggere un po perché da molto tempo che non leggo e la lettura è il nutrimento per il cervello come vedete tutti i libri che ho letto fino adesso io ve li ho fatti vedere a sempre nei miei video stanno sempre qua se voi avete delle domande di letteratura di cultura in generale poi eh, leggere fa bene perché stimola il pensiero e poi hai più cose da dire nei video non necessariamente io parlo di quello che leggo anzi però se voi vorrete che io vi parli di qualcosa ditemelo e intanto stiamo arrivando ai 60 minuti 60 minuti io stacco la live perché perché insomma oggi forse ho iniziato tardi e non ho d'aria non ho molti molti spettatori Qua si vede che, che volevo prendere un libro e poi ho detto: no, ma che mi metto a parlare a quest'ora di libri. Ho fatto la live tardi, l'ho iniziata tardi, e vabbè, si vede tutto il rallentatore nell'altro nell schermo. Non è come quando io guardo dalla, dalla finestrella dove parte la live, c'è un monitor, e una finestrella accanto che come vede lo spettatore. Lento mi devo inquadrare bene. Allora, io ho fatto già dei video nel passato su Donald Trump. e Probabilmente li metterò tra i video consigliati qua. Nel riquadro che apparirà una. I, vi appariranno i video che io metto. Ne metto 5. Non so di che argomento saranno. Eh, sceglierò volta per volta. Voi vedrete un po' se vi interessano. E poi nelle schede di riproduzione a fine video metterò tre video perché questo eh, questa live ha un formato 4 a 3 quindi posso mettere solo tre schede di riproduzione e voi ditemi eh, quale video vi consiglio a fine video quindi ve lo dico adesso ve lo avrei dovuto dire all'inizio che a fine video avrete visto tre video consigliati miei miei eh, molti di voi non arriverete a guardare la live sino adesso comunque qua tra i video consigliati ecco eh, io arrivo a dire sempre questo quando finisco le live e live le faccio di un'ora è logico che nessuno arriva a guardare i video che consiglio allora vi lascio ormai sono un'ora che trasmetto in pratica ho iniziato alle 9 alle 9:17 ho iniziato, adesso sono le 10:17. Devo per forza di cose smettere, altrimenti mi faccio prendere la mano. Mi raccomando a queste due persone che si sono unite adesso di guardare i video che poi magari entro stanotte e domattina io consiglio i video suggeriti che appare qua la scritta. E poi le schede a fine riproduzione video ce ne saranno tre visto che questo è un video formato 4x3 che vi consiglierò altri video ho parlato nel passato della politica nordamericana di donald trump delle relazioni con il papa con la repubblica italiana e cose varie però veramente vi devo lasciare perché non ho più argomenti da dire e non voglio abusare della vostra pazienza e vi ringrazio di tutto e poi così, in questo modo, se io finisco la live, la finisco in bellezza, la finisco in acidrezza, la finisco con tutta certezza, voi potrete iniziare a commentare il video, perché questa live diventerà un video nel mio canale. Allora vi ringrazio di tutto, a malincuore vi lascio, anche se siete in due. Di solito siete in otto o 10 in una mia live soprattutto se la faccio di pomeriggio ma tardanotte evidentemente non tutti mi seguono e non tutti mi possono seguire poi vi saprò dire quante persone hanno seguito questa live ma ho paura che mi cada internet e poi è difficile eh, addirittura finire la trasmissione quindi vi lascio mi spiace care amiche e cari amici che avete iniziato voi due a seguirmi adesso ma è così la vita e io devo andare avanti devo leggere devo dormire allora i wish you a new good year have a great new year 2021 vi auguro un felice buono e prospero anno nuovo 2021 che sia migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle arrivederci arrivederci e grazie dal vostro sante in chan e saluti a tutti quanti e fatemi sapere quando costantino orru e giuseppe flaco montefiore faranno delle live perché a me le notificazioni non mi arrivano mai qualcuno dice che io non gli do i like e non mi iscrivo al suo canale. Ma io ho visto che sono iscritto a molti canali e da una parte risulta iscritto, da un'altra no. Allora ciao, grazie di tutto.